Benvenuti tutti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno E oggi parliamo di un tema molto molto molto bello Che cioè... sì. è Allora, oggi ho scelto di fare questo io con studio, con, sempre con il progetto studio con YouTube E ragazzi, se uh, oggi non posso fare tutto studio con YouTube perché registro con... Uh, Uh, un altro computer è sempre mio, ma il mio computer è quello in cui di solito registro, uh, l'ho prestato a mia madre <ride> E quindi oggi registro con quest'altro mio computer che è un pochino più vecchio E adesso stop un attimo l'inno che forse se sentite fa un po' qualche rumoraccio, gli devo cambiare la ventola, poi lo devo aggiustare. sentite un po' rumori sinistrani e quindi allora oggi andiamo a andiamo a a vedere eh, la Repubblica Italiana Tanto sentiamo in una sotto di sottofondo che è bello italiano i mamelli nori mameri poi non, non so uno speciale sui noli mameri e un'Italia no, scusate l'Italia è uno stato democratico, lo sappiamo tutti, che no, pensiamo noi cittadini a votare, e i con suoi concetti e i suoi principi fondamentali sono scritti nella Costituzione vediamo in immagine quando è stata firmata cioè, quando eh, è stata firmata la Costituzione italiana. Ehm e ehm um che venne approvata nel 1947, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale l'articolo 1 della Costituzione, il primo articolo, dice che l'Italia è una Repubblica Democratica. E fino a sono tutti d'accordo. Adesso andiamo a Siamo tutti voi. un'altra. Un Uh, il territorio e il popolo di tutti gli altri stati uh, l'Italia, la Repubblica Italiana uh, è formata da uh, una, è formata da uh, un territorio ben definito e, e i suoi confini possono segnati da elementi naturali il Bar Alpino, eh, sui tre lati eh, i mari, il Ligure, eh, il Tirreno, eh, lo Iono e eh, l'Adriatico. Tutto questo fa par fanno parte del territorio italiano, anche le isole, eh, la Sardegna e eh, la Sicilia, eh, le belle isole che abbiamo noi. E a eccesso della Corsica, anche se la Corsica diciamo, No, diciamo, rientra nei mari italiani si è fregata dicendo che l'Italia ha dei suoi confini eccoli qua l'abbiamo vista nella slide precedente l'Italia ha dei suoi confini eh, che sono il mar Tirreno, il mar adriatico i, i mari tutti i confini naturali eh, ma la Corsica che si, si trova sopra la Sardegna non ci fa parte allora raga, piccola novità, eh, mi ha appena chiamato al telefono Sony Cat Gamer e quindi insieme siamo spiegherò insieme a lei la, la Repubblica Italiana, quello che stiamo vedendo. Io stavo dicendo Sony che ehm, allora ehm, l'Italia ha dei suoi confini e ehm, i cittadini italiani, sai quanti sono eh, Sony Vabbè, ve lo dico io, lo dico a tutti io. Allora, i cittadini italiani sono più di eh, 55 milioni. Eh, ma la popolazione residente in Italia, quindi tutte le persone che. Eh, italiani più immigrati, sono 60 milioni. Quindi noi in Italia siamo 60 milioni, 60 milioni in tutto questo piccolo pezzettino di terra. La Repubblica è, una, è un, la, una Repubblica democratica e parlamentare, come ho detto prima la Costituzione è stata firmata e eh, sulla Costituzione si basa la Repubblica italiana, questo è il suo stemma, e nonostante abbia una lunga storia e tradizione culturale e artistica, l'Italia esiste come uno, uno Stato unitario solo dal 1861. Prima di allora era, di sentanti tanti legni, vero, vero Sony? Sì. Mm. E poi un giorno, il primo gennaio, no, il 2 giugno 1964, si votò per la Repubblica. Un anno e mezzo dopo, sai cosa successe? Uh, avrei una domanda molto più importante. Sentiamo. Non so quale pagine sono da leggere Ah. 19, pagina 19 Scusate raga Ma capita Grazie, grazie Prego, prego Vabbè, pagina 19 Ehm, stavo dicendo Il paragrafo, quello il secondo paragrafo è scritto giallo, ok? E qua noi abbiamo un libro diciamo dove prendiamo tutti i testi allora, come ho detto, eh, il primo gennaio, il 2 giugno 1946, venne votata la Repubblica. Il primo gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana. E. Il popolo esercitava la propria sovranità attraverso le elezioni, comunque sceglie i propri rappresentanti del Parlamento, i quali leggono a sua volta altri rappresentanti, eccetera, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al presidente della Repubblica che tra poco si voterà. La Repubblica Italiana, quella che è stata firmata, dice inoltre dice inoltre che eh, oltre che stabilisce la forma del governo di paese ho fatto pure un video mi sono riuscito oggi e che chiarisce i rapporti tra lo Stato e i cittadini come tutti gli stati democratici come per esempio la francia democratica sì giusto Sony eh, ok, grazie che non mi ricordavo sta cosa e... afferma la Costituzione che eh, tutti i cittadini possono muoversi liberamente, comunicare, esprimere le proprie idee e qua faccio esempio l'articolo 24 dice che nessuno può manifestare e fare propaganda di tutto, confessare la propria religione, libertà di religione articolo 8, 20 e 20, articolo 8 19 e 20 e ehm, inoltre hanno diritto alla salute, all'istruzione, alla sicurezza e hanno diritto alla vita familiare. Questi diritti sono estesi a tutti, tutti coloro che risiedono in Italia. Tutti, eh, tutti, tutti, tutti, tutti. Però c'è sempre un però, vero Sony? Qual è questo però? È vero, perché tutti bisogna. tutti dobbiamo pagare le tasse, mi raccomando. E pagatele perché sono morceso Ma che cavolo dici, non è vero? Non fare. Non so che ci sono l'articolamento forte, però non puoi dire i segreti eh, della dell'USA. No, sto scherzando, era una battuta ovviamente. Non mi bannate, per favore! Che... Allora vi faccio come okay, lì in Italia perché. ok faccio uno studio Stavo cadendo dalla mia sedia <ride> Allora farò un altro video Se riesco Su come è cambiato il voto dell'Europa Perché prima era uh, un lo sappiamo tutti Prima era una uh, Repubblica Popolare Cioè Prima era uh, Diciamo um... Prima non si votava, prima le donne non potevano votare, adesso invece possono, possono votare tutti, vero Sony? Vero? Ok, quindi ragazzi che vi posso dire? Iscrivetevi al mio canale YouTube Studio De Grigorio, iscrivetevi subito, iscrivetevi al mio canale YouTube Studio De Grigorio e per questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!